che tu non sia nato già con i capelli verdi? Um, sì, io sono andato con i capelli verdi, signore. Ah sì? Sì. E allora io adesso conterò fino a tre. E poi ve lo strappartene uno per uno. Uno due mm. Scusi, ma lei chi è? Chi sono io? Beh, innanzitutto quando un maestro entra in classe ci si alza i piedi. E non voglio sentire strisciare meno una sedia per terra. Buongiorno il maestro. Saluti Io sono il vostro nuovo maestro. Il mio nome è... Occaiola, la non Refni. E passeremo... Uno splendido anno insieme. Ma, ma che fine ha fatto il vecchio maestro? Eh, purtroppo ha avuto uno spiacevole inconveniente. E come dicevo prima sono qua a sostituirlo. Mm. Ma ieri stava benissimo. Vabbè, adesso basta di sforzi e incominciamo. Vediamo dov'è il registro. È qua il registro, è qua. Mai visto il registro di una pagina sola sciocco chi legge ma che simpatica questa bella bambina e qual è il suo nome? Marta di Fiume Marta di Fiume Marta di Fiume ecco passare all'appello Antea presente Alessia presente Carlotta presente Camilla presente Elena Edoardo. Presente. Giacomo. Presente. Luisa. Presente. Sofia. Presente. E Marta. Presente. Bene. Vista la tua simpatia. Oggi cominceremo con darti un bellissimo voto. Un bel Tre. Due, due. Mm. Bene Possiamo prendere il libro a pagina 45 Tenete gli occhi sul libro, anzi, siccome io devo da fare una certa cosa devo uscire, voi imparerete a memoria tutta la pagina e quando torno dovrete saperla perfettamente a memoria. E naturalmente la prima a essere interrogata sarà la vostra compagna di Fiume. E se non saprete a memoria perfettamente la pagina, prenderete tutti un bel due ragazzi avete sentito che nome è strano chi ha questo nuovo maestro e poi mi mette anche i brividi. Sì, deve essere straniero. O i calovide da qualcosa, io non me lo ricordo. E quella sana me che toccava in mano? Chissà cosa sta. E il nostro maestro? Secondo me gli è successo qualcosa. Ragazzi, ragazzi, adesso è meglio studiare pagina 45 se non vogliamo prenderci un bel duo come Marta. Io gli non messo ho segnato il suo nome sul quaderno. O i cavolai da Ma Oh si c'è diavolazzo dall'inferno diavolaccio? il maestro nuovo il diavolo e che cosa vuole da noi forse in questa scuola c'è qualcosa che gli interessa dobbiamo scoprire cosa vuole ha lasciato quel quadro sulla cattedra forse lì troveremo delle risposte ma se non c'è il vostro posto vabbè fate come vi pare io non ci voglio prendere di balbuzie qui c'è scritto che questa è la scuola giusta e che il suo piano finalmente si potrà realizzare qui c'è anche una mappa questa la prendiamo noi Sto arrivando, sto arrivando spero che abbiate studiato tutta la pagina Chi ha preso il mio padello? Forse tu, rifiuto. Sapete? Io so già che non uscirà fuori il colpevole. questo è un quaderno speciale conserva le impronte digitali e il quaderno mi sta dicendo che le impronte Sono stata anch'io. Sono stata anch'io. Sono stata anch'io. Sono stato anch'io. Sono stato anch'io. Sono stato anch'io. Sono stato anch'io. Sono stato anch'io. E va bene, sono stato anch'io. E allora? nessuno di voi andrà a casa per punizione. Che pizza! Non voglio stare tutto il giorno a scuola. Nemmeno io. Però, dobbiamo scoprire chi è in realtà questo maestro. Avanti, tira fuori quella mappa. Va bene. O è la piantina di un edificio? Sembra la piantina della nostra scuola. Sì, è proprio la nostra scuola. E c'è anche una croce segnata sulla mappa. Non avevo mai visto quest'aula vicino al primo piano, vicino ai bagni della scuola. Chissà. Nemmeno io. Dobbiamo andare a dare un'occhiata. Se lì troveremo la risposta che cerchiamo. Potrebbe essere pericoloso, ma è l'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare per capirci qualcosa e per trovare il nostro vecchio maestro. porta sembra questa. Che facciamo? Io ho paura. No, voglio tornare a casa. Avanti, abbiamo qui due maschi coraggiosi, non è vero? Scordata. Io non lo so, ma a me ne voglio tornare a casa, per ne Va bene, ho okay. capito. C'è un problema. Ma che posto è questo? Siamo bloccati! E adesso. è la voce del mare A quei marmocchi vi ho fatto credere di essere il loro nuovo insegnante. Dovevate vedere che facce terrorizzate che avevano. Terrorizzate. Certo, la scuola è quella giusta, si trova al centro del mondo. Sì, però prima di farvi passare devo concludere quella cosa. Devo trovare la mappa. La mappa dove sono segnate tutte le coordinate. Dove devo mettere gli elementi ricavati da quel libro magico? Certo, sì. Si trova... Si trova nella biblioteca. Ma... Si trova nella biblioteca Però il problema... È dove sono le chiavi. Le chiavi della biblioteca. Molto bene. Che silenzio. Vediamo se c'è qualcuno tra di voi che mi sa dire dove trovano le chiavi della biblioteca. Uh, forse al quinto piano. Ma no, non mi sembra che in questa scuola ci sia un quinto piano. Sì, ma sei confusa. Volevo dire sesto piano. Ma se non c'è il quinto, non c'è nemmeno il sesto. Ha provato a chiedere in segreteria. Beh. Io non posso sapere dove sia, non sapevo nemmeno che in questa scuola ci fosse una biblioteca. Sa, è una scuola vecchia questa, e quando piove... Non eh sì, certo. Ma cosa devi trovare in biblioteca? I bambini curiosi non mi sono mai piaciuti. Comunque, cerco un libro che si chiama Liber Secretorum Fidelium e che lingua sarebbe? latino vero? ma che cosa significa? significa libro dei segreti. mia madre insegna latino alle superiori capito? molto bene Di Fiume molto bene bene vediamo se qualcuno di voi mi dirà dove si trovano le chiavi della biblioteca ti darò un bel 10. Ma sai ma che io non vorrei dire veramente? Um, la chiave del cassetto della bidella sai, io la conosco molto bene. Io sono anche simpatica. Se vuole io la vedo a prendere io. Perfetto. Vai, al tuo ritorno un bel 10 non te lo toglierà nessuno. <ride> ok. 2, che 3, meno uno. Mm, molto bene. Vai, vai. E al mio ritorno un bel 10 non te lo toglierà nessuno. Peccato per la tua compagna di fiume che sarebbe stata una buona occasione per compensare quell'ottimo 2. La chiave sbagliata, la chiave vera, me la sono tenuta nell'altra tasca. Adesso andiamo nella biblioteca e vediamo se <coughs> quel libro. Fidè, non me lo ricordo. Vabbè. E andiamo a prenderlo e vediamo di ricopiarlo. Ti conviene? Sì. Lo so. E comunque quel libro si chiama Secretario? Fidel. Ma no. dove finite Edoardo? Non ditemi che l'ha preso un maschio di volaccio. Ma non sarebbe possibile, come ha fatto a prenderlo così velocemente? Beh, in effetti Edoardo, grazie al suo piano... L'ha mandato dall'altra parte della scuola, quindi... Ma ragazzi, stiamo parlando di un maestro con i poteri. Può benissimo essersi. Scusate ragazzi, ero andato un attimo in bagno. Avete già trovato il libro? E ora che ci siamo finalmente tutti, possiamo andare alla ricerca di quel libro. Forza! Secretario Fidelium sembra un libro molto antico e a quanto pare si tratta di un libro di magia Avanti! Diamo un'occhiata! Adesso che bere il libro, che facciamo? C'è una filastrocca di par che parla di come uccidere il diavolaccio. Fammi vedere. Il diavolaccio non più tornerà se dalla vostra bocca questa filastrocca uscirà. 1, 2, 3, 4, il diavolaccio io combatto. 4, 5, 6, fossi lui io scapperei. 7, 8, 9, lui manderemo altrove. Ma se in noi il coraggio ancora dura, lui può solo aver paura, perché soltanto... Datemi quel libro, forza! Mm. Edoardo, ma che stai dicendo? A me sembrava strano in biblioteca. Edoardo è momentaneamente assente. Ma... Tu sei il diavolaccio. Bing! Ma... Come hai fatto a entrare nel corpo di Edoardo? Qui sul libro c'è scritto che se il diavolaccio dovesse toccare qualcuno con le sue mani, beh, quel qualcuno si trasformerebbe come lui. Il diavolaccio può entrare in più corpi contemporaneamente. Non dovete farvi toccare, ragazzi. Allora, Edoardo è stato toccato dal maestro diavolaccio. Ma quando? Quando ha consegnato le chiavi della biblioteca. Chiatelo un po' che sulla spalla, ne sono sicura. Adesso datemi quel libro, forza! Sì, non mi posso andare! Sì. Sì. Sì. Oh no, sono metto di noi in questo maledetto posto! E adesso siamo fregati, ragazzi! Pensavate di farla franga! È vero? Ah. Avanti, Eduardo, prendi il libro! Ah. <ride> Sei adesso lo spragevolo! Ah. Ah. Bene, adesso che sono in possesso finalmente del libro, potrò disporre di tutti gli elementi che serviranno ai miei fratelli per varcare il confine. Ah. <ride> Cosa dici? <ride> I miei compagni siamo molto diligenti, lo sapeva questo. Ah! Bene, sono contento per voi. Peccato però! Che fra poco tornerete ad essere dei piccolissimi granelli di polvere! <ride> Quello che la cercando di dire è che noi abbiamo una memoria di ferro e che abbiamo imparato a memoria la filastrocca che ti sconfiggerà ah, Il giambolaccio è... e più tornerà se, se dalla nostra, nostra bocca questa, questa filastrocca uscirà 1 2 3 4 al suo sguardo <ride> e poi, ah, si capiva che c'era qualcosa che non quadrava però certo che l'abbiamo fregato bene eh <ride> e quando ha fatto salire Marta con una bacca sulla testa <ride> ma ragazzi si sì, è dato una bacca sulla testa allora è entrato anche dentro di lei Ciao ragazzi Marta?